Blind Wiki, Roma 2015. Francesco e un'amica camminano in via Mentana con i bastoni. E dico che qua in questa posizione c'è il marciapiede veramente dissestato e sarebbe giusto che insomma lo rifacessero. Marco, mentre utilizza il, il 7600153 Roma Lazio Italia. Registra in questa posizione. Marco cammina con il bastone in via Roma Libera. Una catena lungo il marciapiede, che è molto bassa e molto pericolosa perché eh, si rischia di cadere con facilità. Luciano registra con il cellulare in via Tuscolana. Marciapiede in ombro di Bancarelle. Sul lato Buona strada, ciao direzione, direzione ciao, ciao, centro. Messaggio pubblicato con successo. Marco urta contro un palo della fermata dell'autobus sul percorso tattile. La striscia appositamente creata per i non vedenti. Ad un certo punto eh, si trova un palo. Della fermata dell'autobus proprio in mezzo alla striscia. Hai selezionato. Percorsi Loges. Hai selezionato. Pericolo. Messaggio pubblicato con successo. Immagini di percorsi tattili. Arriva il tram alla fermata Ministero dell'Istruzione, percorsi tattili mancanti. Parla Dalila. Ok, anche in questo caso se passi sotto questo vialetto eh, la leggenda vuole che non ti laure. Insomma, la Sapienza non uh, c'è possibilità di laurearsi <ride> per i percorsi tracciati dalla Sapienza stessa. Parla Emanuela. Dopo aver percorso il vialetto di accesso da Piazzale Aldomoro, Uh, ci troviamo nuovamente di fronte alla statua della Minerva e um, per raggiungere la facoltà di scienze politiche dobbiamo girare a sinistra però qui c'è un piccolo problema perché il marciapiede si interrompe e non vi sono delle strisce pedonali per poter attraversare la strada e le auto viaggiano anche ad alta velocità. Ciao, ecco, io sono Federico, è la prima registrazione. E appena dopo essere entrati da Via Reginele, ho superati i fastidiosissimi paletti di ingresso. Circa 5-6 metri più avanti, sulla destra si trovava il bar e sulla sinistra ci sono le segreterie. Parla Emanuela su Viale dell'Università. All'ingresso è situato un pilastro dissuasore che servirebbe per dissuadere l'ingresso ai motorini ma può, essere, può risultare come ostacolo alle persone con accessibilità limitata. Dopo aver avuto accesso alla città universitaria possiamo trovare dei lavori in corso. Costeggiando il muro provvisorio ci troviamo all'ingresso al cortiletto antecedente alla facoltà di Scienze Politiche. Eh, alla fine del muro vi è anche un parcheggio per uh, auto, per questo la difficoltà all'accesso uh, al cortile uh, può essere maggiore. Report di Luciano da Via Emilio Lepido. Manca il marciapiede. Il marciapiede. Ugo dalla stazione metro Giulio Agricola Ingresso metropolitana Parla Luciano Cioè, oltre a scala, perché qui c'è una scala, ha sì. taggato qui no, a questo punto, cioè, ha messo ingresso metropolitana eh. A voce, il messaggio era quello sì. Poi il tag, abbiamo messo scala eh. Ok? Si tratta di una strada senza sbocco L'unica uscita è attraverso delle scalette Parla Rossana da Piazza del Risorgimento. Poi forse quando, quando si inizia a registrare bisognerebbe iniziare a dire anche uscendo da Via Ottaviano, sulla sinistra c'è un ponteggio sopra la BNL per lavori in corso. Parla Luciano. L Applicazione dal punto di vista della programmazione, io darei come indicazione la lista dei, cioè la, la successione dei passi che devo fare. Primo step devo fare questo, secondo step devo fare Senza, Però con l'indicazione del, del, dello step selezionato per poter sapere dove, dove, dove mi trovo. E anche facendo il doppio clic sopra, sopra il selezionato aggiornare la. Sopra il la... selezionato aggiorna la posizione, certo. Eh. In maniera la che diventa, e più le più click, diventa più precisa la cosa, certo. Eh. Marco in un incrocio bloccato da automobili. in urbanità immagini di automobili mal parcheggiati Luciano. E poi è chiaro che se tu trovi albero storto che viene in mezzo alla strada, eh, lo devi dire. Luciano, mentre si fa strada con il bastone, tra le automobili che invadono il marciapiede. Fioriere sul marciapiede, percorsi tattili mancanti. Ciao Marco, Ciao, scusa, come scusa, stai? Marco. Musicisti in piazza Santa Maria in Trastevere. Titoli di coda. Blind Wiki. Svelare ciò che non si vede.